Siamo qui con l'Avvocata Laura Martinelli di ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione. Avvocata, durante la manifestazione del 4 giugno contro il CPR, convocata dai giuristi del Piemonte, lei ha raccontato la storia di un suo assistito nel CPR di Torino. Quando è iniziato il trattenimento di questa persona? Allora, questa persona è arrivata a Lampedusa il 20 di ottobre del 2020, e eh, subito dopo è stata inserita in una nave quarantena quindi diciamo che la limitazione della libertà è iniziata anche prima di, essere, di arrivare al CPR di Torino è stata sulla nave di eh, quarantena per qualche giorno eh, era in rada al porto di Palermo e poi è stato direttamente trasferito al CPR all'inizio novembre siamo intorno al 4 di, al 4 di novembre quindi a quel punto inizia eh, il trattenimento. Questa persona è di nazionalità tunisina? Sì, esatto. Quali, eh, che, che lei sappia, quali tipi di documenti lui ha firmato sulla nave quarantena? Ha firmato eh, probabilmente una, eh, un foglio notizia. Eh, non, dal quale risultava che non volesse presentare domanda di protezione internazionale ma è, cosa, è, è una prassi sostanzialmente per cui di fatto magari anche in assenza di un mediatore o in condizioni comunque non adeguate perché non viene fatta una informativa approfondita, non c'è la presenza di un legale, viene chiesto alle persone che sbarcano se eh, vogliono fare domanda di protezione internazionale oppure no, e poi con questi moduli precompilati di fatto viene anche un po' deviata probabilmente la, la reale intenzione delle, delle persone. La vicenda del suo assistito che lei ha raccontato al microfono della manifestazione ha, devo dire, ed è stato disappunto in alcuni medici presenti a titolo personale alla manifestazione per come appunto è stata portata avanti la tutela della salute di questo trattenuto. Ci può raccontare la storia clinica di questa persona all'interno del CPR? Eh, questo ragazzo arriva in Italia eh, con una ferita d'arma da fuoco eh, alla, al piede. Eh, questa, eh, la ferita viene già... Eh certificata, tra virgolette, esaminata in sede di, ehm, eh, di quarantena, quindi dalla croce rossa sulla, sulla nave quarantena. Quindi già si sapeva qual era la situazione. Eh, nel momento in cui viene portato al CPR, di nuovo la sua situazione sanitaria è evidente perché non riesce a camminare bene a questo piede dolente, quindi sin dalla convalida del trattenimento davanti al giudice di pace la, la cosa è evidente. Eh, e in seguito eh, io ho avuto modo di, eh, di vedere proprio eh, un progressivo peggioramento eh, delle sue condizioni generali. Eh, un peggioramento che non è stato seguito da eh, un'adeguata attenzione dal punto di vista medico. Perché? nei primi tempi del suo trattenimento eh, si sono sostanzialmente limitati i medici del centro Brunelleschi eh, a somministrare degli antidolorifici eh, e a tra virgolette tenere sotto controllo la situazione senza eh, avviare eh, le procedure necessarie eh, per eh, i dovuti controlli specialistici radiografie e così via anche perché lui aveva riferito di, di essere stato colpito eh, con un fucile da caccia, quindi all'interno eh, all del suo piede vi erano numerosi piompini, pallini di piombo ecco. eh, la situazione poteva essere grave anche perché il piombo è cancerogeno, quindi eh, la, la presenza nei tessuti avrebbe potuto eh, provocare dei seri danni, oltre che eventualmente anche un'intossicazione. Eh, quindi nulla è stato fatto, salvo dopo un po' di tempo sentirmi riferire dal mio assistito che all'interno del centro, quindi senza previa medica, eh, visita medica specialistica, senza previa radiografia, gli era stata eh, effettuata a più riprese, perché se non ricordo male viene fatta almeno due volte, un'operazione di estrazione di alcuni bambini eh, all'interno dell'ambulatorio medico del CPR. Eh, questo, questo è quanto è stato fatto nonostante le ripetute richieste eh, da parte eh, del difensore e poi anche grazie all'intervento della, della garante dei detenuti del Comune di Torino, eh, la dottoressa Monica Gallo, ehm, nonostante avessimo richiesto a più riprese o l'ingresso di un medico specialista all'interno del CPR o in realtà in via principale, che eh, il ragazzo potesse accedere alle strutture ospedaliere della città e ottenere cure eh, mediche adeguate alla, alla sua condizione personale. Tutto ciò non avviene fino eh, al mese di febbraio, fino alla fine di febbraio, eh, anzi a metà febbraio, quando finalmente eh, il ragazzo viene portato al CTO per una visita di controllo e per una radiografia. Eh, fino a quel momento, quindi da novembre a febbraio, lui non, cioè non gli è permesso un accesso in una struttura ospedaliera e la sua situazione viene curata, tra unicamente all'interno del centro. Ciò nonostante, le sue condizioni fisiche peggiorino a vista d'occhio, nel senso che dopo qualche tempo anche il suo arco comincia a, a tremare in modo... Uh, uh, in modo inconsapevole lui non riusciva a controllare questo movimento uh, e anche la sua capacità di deambulazione stesse peggiorando perché uh, uh, all'interno della sua all dell area, all'interno dell'area in cui era trattenuto non gli era concesso né di usare delle stampelle né di usare una... Uh, né di usare la, la sedia a rotelle, ma soprattutto le stampelle. Quindi di fatto lui è rimasto eh, per giorni interi, per mesi, allettato oppure seduto su una sedia perché non poteva muoversi autonomamente e ovviamente il fatto di, eh, di non muoversi ha ulteriormente compromesso la, la sua capacità muscolare e di angolazione. Eh, quindi nonostante tutta questa situazione, solo dopo mesi riesce a fare questa radiografia, la visita specialistica, e in quella sede viene riscontrata la presenza di eh, decine di eh, piombine all'interno del piede sicuramente più di 50 eh, pallini di piombo all'interno del piede alcuni dei quali poi si scoprirà in seguito erano addirittura spezzati erano rotti eh, con eh, eh, appunto un rischio di intossicazione indifferente eh, quindi in quella sede viene visitato e a quel punto, quando diventa evidente la necessità di intervenire con urgenza, eh, solo a quel punto eh, la, di la direzione del CPR e la prefettura decidono di rimetterlo nei giorni immediatamente successivi. Solo eh, quando è diventato evidente quindi, la sua incompatibilità con il trattenimento e la necessità di cure chirurgiche, eh, eh, immediate. Eh, quindi solo a quel punto viene effettivamente dimesso e inserito in un centro di accoglienza per richiedenti asilo, ehm, dove poi per fortuna insomma, eh, il, i responsabili del centro si sono presi carico della situazione e hanno subito preso contatto con i medici del CTO per eh, pianificare eh, l'operazione, un'operazione che è stata molto complessa, sono state più operazioni molto complesse. Eh, anche perché il piede eh, è, è, è estremamente complicato e pieno di piccole ossa che possono essere compromesse eh, dalla presenza di, di corpi estranei, eh, complessa al punto che eh, il ragazzo è stato ricoverato per un, almeno un mese e mezzo all'ospedale CTO prima di essere infine dimesso eh, e ovviamente con la prospettiva di fare poi una, una fisioterapie e cure di successive eh, quindi questa è la situazione cioè un ragazzo che è stato sottoposto a due operazioni all'interno del CPR in un ambulatorio che eh, dubito eh, avere le, eh, le condizioni igienico-sanitarie adeguate per effettuare delle operazioni anche minimali come può essere quella registrazione di un piombino Uh, poi è stato uh, ricoverato per un mese e mezzo, è un ospedale, una delle eccellenze della nostra città. Quindi mi sembra evidente che ci sia stata uh, un'incuria uh, da parte uh, del personale medico del centro e della direzione del centro e della Prefettura evidentemente. Ecco, una persona che non è in grado di deambulare, <coughs> da cosa lei ha detto, che quindi ha funzionalità motorie estremamente ridotte, e che non può disporre di supporti alla deambulazione, quindi le stampelle piuttosto che una sedia a rotelle. Sappiamo che nel CPR ci sono molti casi di autolesionismo per cui praticamente non entra più nessun oggetto perché le con le stampelle qualcuno si potrebbe far del male e tutto quanto. Quindi sulla base di queste risultanze, secondo lei ritiene che nel momento in cui il paziente non fosse più correttamente deambulante, le sue condizioni fossero già da allora compatibili col trattenimento? Assolutamente sì, ma a mio parere da subito doveva essere effettuata una visita specialistica eh, e, perché da subito lui necessitava di un'operazione di un certo tipo, da subito, dall'inizio del trattenimento, anzi dal suo arrivo in Italia, necessitava di un'operazione chirurgica complessa e urgente. Eh, quindi al di là del suo peggioramento nel corso, nel corso del tempo, eh, da subito doveva essere sottoposta a una visita radiologica e poi specialistica, ortopedica, ricostruttiva e così via, eh, non dopo mesi dal suo arrivo, valuteremo, anzi non sarò io ma sarà un medico legale a valutare se il ritardo nell'accesso alle cure abbia determinato un danno, un danno ulteriore alla situazione già, già critica comunque e speriamo di no assolutamente e per fortuna non sembra il caso, non abbia determinato dei danni permanenti alla, alla mobilità e alla funzionalità della. Adesso la persona di cui stiamo parlando è in un centro d'accoglienza per richiedenti asilo, quindi ha fatto richiesta di protezione internazionale? Sì, ehm, a, dopo, dopo il suo arrivo ha formalizzato domanda di protezione internazionale all'interno del, del centro, all'interno del CPR, eh, e, eh, ed è stato anche ascoltato dalla commissione territoriale nel mese di dicembre. Tra l'altro, anche in quel caso c'è stato diciamo un topo, nel senso che eh, inizialmente era stato convocato, era stato convocato una prima volta dalla Commissione e non si era presentato, eh, ma non si era presentato non per sua volontà, ma perché la direzione del centro non aveva disposto le misure necessarie all'accompagnamento di una persona con problemi di mobilità. Eh, non aveva preso le misure necessarie, non l'aveva accompagnato senza neanche informare la Commissione. Eh, Tant'è che poi, una volta compresa la situazione, eh, eh, il difensore ha fatto o fatto distanza Commissione affinché potesse essere eh, eh, riprogrammata una edizione e spiegando quali erano le ragioni dell'assenza del ragazzo. Quindi non una mancanza di volontà, eh, di proseguire con la domanda di protezione internazionale, ma eh, una mancata organizzazione eh, da, parte del, da parte del centro tanto che poi è stata organizzata una nuova audizione la domanda è stata, eh, stata ricettata adesso c'è un ricorso pendente davanti al tribunale di intervento il suo assistito è in grado di indicare quale dei medici del CPR gli è stato i pallini da caccia dal piede nell'ambulatorio del CPR eh, che ci risulta da una recente ispezione dell'ASL sia stato riscontrato la norma Ovviamente lui sì è in grado, è assolutamente in grado di, di riconoscere le persone che eh, l'hanno visitata in quei giorni e hanno effettuato l'operazione, assolutamente sì. Secondo la sua esperienza, questa vicenda è un'eccezione o rispecchia il livello di assistenza sanitaria che il CPR di Torino fornisce? non è assolutamente un'eccezione, è emblematica di una, di una situazione, di una situazione che non può, non può andare avanti, nel senso che eh, all'interno del CPR vengono trattenute persone che eh, in realtà sono incompatibili con quel tipo di trattenimento, cioè all'interno del CPR non può essere garantita un'assistenza medica, psicologica, psichiatrica adeguata. Uh, e ormai questo credo sia evidente a tutti e dovrebbe essere evidente anche alle autorità responsabili uh, del centro uh, uh, delle, del CPR Brunelleschi. Uh, e uh, ciò nonostante appunto vengono trattenute nel momento in cui vengono trattenute vengono trattenute in condizioni inumane e degradanti diciamocelo perché chi uh, ha magari delle vulnerabilità psicologico-psichiatriche viene tenuto in isolamento con, eh, con le conseguenze nefaste che questo può avere, tra l'altro un isolamento non controllato, cioè in abbandono direi, in stato di abbandono più che in isolamento, perché l'isolamento in carcere anche è sottoposto ad una, serie, ad una vigilanza strettissima, per cui sostanzialmente la persona non può fare nulla senza che eh, gli agenti penitenziari eh, non, non possano vedere cosa sta facendo. Eh, invece nel caso del CPR sostanzialmente la persona viene abbandonata nel cosiddetto ospedaletto senza nessun tipo di, eh, di controllo, di vigilanza su quello che potrebbe, eh, quello che potrebbe fare. L'istituto dell'isolamento è previsto dalla legge turco napolitano che istituisce il trattenimento ai fini di rimpatrio e dal regolamento C 2014 che è il regolamento attuativo? Assolutamente no, quello del risolamento all'interno del CPR è una prassi, è una prassi. ed è eh, questo non può esistere perché eh, già il trattenimento è una limitazione della libertà personale francamente discutibile eh, a maggior ragione all'interno di questo sistema di trattenimento viene istituito Uh, un, un sistema di, di detenzione in isolamento che non ha nessuna base, non ha nessuna base giuridica e, e tra l'altro un sistema di isolamento nel quale le persone vengono abbandonate, ripeto, e, e questo è estremamente grave, non c'è nessun tipo di, di controllo su quello che poi avviene. In isolamento e soprattutto la ratio per cui le persone vengono poste in isolamento eh, è assolutamente discrezionale e sembra quasi paradossale, nel senso che alla fine chi finisce in isolamento magari è chi è più vulnerabile e quindi chi meno avrebbe eh, necessità di essere isolato, anzi. Ecco ma a questo punto sappiamo... Abbastanza. Chi si occupa di CPR, soprattutto di Torino, sa che nel famoso ospedaletto, nel famigerato ospedaletto, quello che mh, nella, nella manifestazione del 4 giugno è stato chiamato, sono stati chiamati le stanze del, del, dell'ospedaletto: sono stati chiamati canili, sono state chiamate gabbie per polli, proprio per come sono strutturate. Ecco, le ragioni per cui le persone vengono messe nell'ospedaletto sono sostanzialmente ragioni di incompatibilità con le aree. Cioè molto spesso le persone vengono isolate perché, non, perché si creano condizioni all'interno delle aree che possono risultare pericolose per queste persone. Ma allora, in questo caso, non si configura un'incompatibilità al trattenimento piuttosto che una, una necessità all'isolamento? Allora... Eh... Diciamo alle volte la situazione è anche inversa, cioè se una persona è problematica allora viene insolita, viene messa in isolamento. Diciamo che il, il, il problema fondamentale è che eh, non c'è un reale controllo eh, relativo all'idoneità, all'essere eh, al trattenimento, cioè sono tutti idonei ad essere trattenuti, tutti. Tutti. Cioè vengono considerati tali? Tutti vengono considerati tali. Anche persone estremamente vulnerabili, anche persone che nel CPR non dovrebbero stare. Per problemi medici, problemi psichiatrici, ehm, che non, non, sono, non sono seguiti all'interno del CPR, non ci potrebbero stare. E non c'è un, un adeguato controllo all'ingresso sull'idoneità, anche un trattenimento. Il fatto che il regolamento attuativo sia disatteso e cioè che l'idoneità medico-legale non venga valutata dalla SL ma venga valutata dal direttore sanitario del CPR che è a tutti gli effetti un dipendente del CPR, non configura a suo parere un conflitto di interessi. Il CPR guadagna a persona, cioè il CPR riceve eh, fondi in funzione di quante persone c è, c è, ci sono al proprio interno è sicuramente gravissimo eh, e secondo me rientra all'interno del, eh, del sistema, eh, cioè anche la, la, la, la valutazione delle idoneità al trattenimento viene effettuata da un'autorità sanitaria interna al CPR, okay? così come eh, anche tra i trattamenti medico-sanitari che avvengono durante il trattenimento vengono, eh, vengono sono di responsabilità dell'autorità sanitaria interna al CPR, cosa che non ha assolutamente eh, motivo di esistere, cioè, anche incarcerati carcerati se necessitano di cure medico-specialistiche, vengono, eh, vengono tradotti in ospedale, vengono autorizzati a fare delle visite medico-specialistiche. Invece in questo caso siamo veramente in, una, in un, un luogo dove pare che ci siano sostanzialmente delle, delle autorità che, che, che, che agiscono in modo assolutamente discrezionale e al di là di qualsiasi norma di legge. Il suo assistito ha precedenti penali? Assolutamente no. I dati ci dicono che al CPR di Torino, eh, solo al CPR di Torino, nel 2020 sono, sono state trattenute 101 persone richiedenti asilo. Il fatto che una persona che richiede asilo, che quindi richiede protezione all'Italia, venga privata della libertà, dal punto di vista anche etico, dal punto di vista giurisprudenziale, cosa ci può dire su questo punto? Allora, da questo punto di vista la normativa è abbastanza, abbastanza chiara. Eh, diciamo che eh, molti dei richiedenti asilo che, vengono, che sono all'interno del CPR sono persone già trattenute e che eh, fanno domanda d'asilo all'interno del CPR e che poi sostanzialmente eh, proseguono con il trattenimento, di fatto anche durante la procedura di L'accordo sicuramente eh, scorretta è eh, che cioè, la costruzione del trattenimento avvenga in modo sistematico. Cioè, Quindi le proroghe. Avenga in modo sistematico, cioè di fatto non c'è eh, una scrutina approfondito. Della, della necessità di proseguire il trattenimento ma questo anche al di là dei richiedenti asilo anche nel caso dei trattenuti non chiedenti asilo cioè, se vediamo le percentuali di, eh, di convalida e, e di proroga siamo a cifre 98%, 98% delle convalide eh, si conclude appunto con una convalida oppure delle proroghe con una proroga ora eh, o la pubblica amministrazione nell'ambito dei trattenimenti nello specifico lavora in modo perfetto ed esemplare forse è l'unico ambito in cui lavora in modo perfetto ed esemplare eh, o altrimenti si può dire che c'è un problema c'è un problema a livello di pubblica amministrazione c'è un problema a livello di autorità giudiziaria. Grazie avvocata.